Buongiorno a tutti amici e amici di Volonvrite, siamo qui ai dialoghi sulla salute, in particolare la pillola di oggi parlava di educare i giovani per costruire comunità. Siamo qui con Martina e con Simone, Martina per l'associazione Libera e Simone per l'associazione ACMOS. Quindi Martina se vuoi spiegarci brevemente qual è la mission di Libera e soprattutto ti chiedo qual è stato il riscontro, quindi la risposta della cittadinanza torinese, quindi dei giovani a quello che è il messaggio di Libera. Allora Libera è una, una rete di associazioni le più diverse, una rete nazionale che ha come mission quella di fare eh, antimafia sociale e quindi impegnarsi in, in vari ambiti per creare un territorio che sia il più possibile non fertile allo sviluppo della mafia. Eh, in particolare i progetti attivi sono sia in ambito educativo con progetti nelle scuole o gite sui, sui beni confiscati sia ehm, con i campi di volontariato, i campi estivi nei beni confiscati alla mafia e riutilizzati socialmente eh, d'altra parte un altro ambito di azione di libera è quello della memoria con la giornata del 21 marzo e eh, quello della giustizia con l'accompagnamento ai familiari delle vittime di mafia, ai testimoni di giustizia e con il progetto Anduma a Munì eh, che segue i ragazzi messi alla prova. Eh, qual è stata la risposta della cittadinanza? Eh, ma da una parte riscontriamo che c'è molta... Ehm, molta volontà da parte dei giovani di, di interessarsi al tema e di impegnarsi attivamente, perché ogni anno nascono nuovi presidi eh, giovanili, quindi a scuola e all'università, eh, di ragazzi che vogliono formarsi sul tema e, e impegnarsi, così come i campi di estate liberi sono sempre molto affollati, talvolta non c'è neanche eh, spazio per tutti, che alcuni rimangono fuori. D'altra parte un sondaggio che è stato condotto quest'anno, che si chiama Libera Idee, eh, in, tutte, in tutte le, le regioni d'Italia sulla percezione del fenomeno mafioso nel proprio territorio, ha invece portato il risultato per cui in Piemonte la maggior parte del, di chi ha risposto al sondaggio sente la mafia come un fenomeno che sì è un problema, ma non mi riguarda personalmente, non mi riguarda quotidianamente. Questo ci fa dire che il lavoro da fare è ancora molto sul, sulla sensibilizzazione rispetto al fenomeno mafioso grazie Martina per te Simone invece dell'associazione ACMOS chiederei brevemente di spiegarci di cosa si occupa ACMOS e, e quanto secondo te appunto ci sia motivazione da parte dei giovani al giorno d'oggi nel combattere ciò che, che non va bene nella società di cui fanno parte Ora, allora, grazie sono Simone appunto eh, per ACMOS spiegare Acmos è molto complesso, si può dire che però nasce dalla, dalla voglia di giovani che arrivano vent'anni fa a fondare questa associazione proprio per il senso di impotenza che li anima in una società che non riescono a capire come, come poter cambiare. Le parole d'ordine sono quindi educazione alla cittadinanza attiva, eh, promozione del protagonismo democratico. Uh, lo si fa è, è un qualcosa che rischia di aprire estremamente generico e ampio, si concretizza in alcune pratiche che sono quelle dell'animazione d'ambiente, della, dello sperimentare la vita in comunità, um, dell'essere presente con percorsi pedagogici nelle scuole e, e non solo. Um, L'obiettivo quindi è quello di riuscire a far sì che questo contenitore che è la democrazia, le istituzioni democratiche che ci siamo a, di cui ci siamo trovati a poter disporre da un certo punto in avanti eh, della storia, non si svuoti del contenuto democratico che va costantemente rifornito con una cultura democratica che deve essere eh, mantenuta e veicolata. Noi come animatori proviamo a fare questo, eh, sperimentando la vita comunitaria e quindi dimostrando che, esiste, che può esistere una bellezza nel, nel vivere insieme, nell'affrontare insieme certi problemi. Poiché affrontare i problemi da soli e l'avarizia, la affrontarli insieme è la politica. Eh, cercare di, in, in un contesto dove mh, la sensazione di sconforto, di disagio, di ehm, impotenza e di sfiducia anche nella, nella politica, cercare in questo contesto di ricordarci che la politica, la qualità della politica è quella mh, che, che, che ne viene da, dalle persone che la abitano e la, e la, e, e, e, e la vivono. Di conseguenza questo è un po' il lavoro che proviamo a fare eh, in forme disparate anche con un'attenzione verso la tematica europea e quindi col progetto Meridiano d'Europa che portiamo avanti in varie scuole di tutta Italia e al, con un percorso pedagogico di vari incontri per riflettere di cittadinanza europea e poi arrivare alla fine ad un viaggio in una capitale europea dove partecipano ogni anno ormai da 5 anni oltre 250 studenti fino a 300 um, proprio per riflettere in percorsi continuativi, in percorsi che non vogliono essere unicamente singolo incontro ma che partono dalla cura del, della persona e di un dialogo che non può concludersi in poche ore o in una breve diretta Instagram o Facebook. Grazie mille Martina e Simone per il loro contributo e ci vediamo alla prossima. Ciao!